Non ti chiedo com'è andata, perché l'abbiamo visto tutto, dai parcheggi agli ingorghi che si sono creati, alla quantità di persone all'interno delle sale, ma anche rispetto ai feedback degli operatori. Quindi non c'è dubbio che è stato un successo eh, questa manifestazione. Eh, le uniche critiche che sono state mosse dal pubblico, anche da qualche operatore, è che ovviamente c'era dal mercato e dai distributori, soprattutto, che non hanno aderito ma, diciamo... a questo progetto. No, no, perché non è proprio così, eh. Ah. Eh. Cioè? Allora, sulla, sulla questione eh, presenze, aziende presenti, mm -hmm. allora, vorrei far notare che eh, lo Sheraton 3, che ha ospitato la maggior parte delle tra le 12 edizioni eh, del Pian di Roma, la maggior parte delle edizioni è sempre stato così nel senso che è sempre stato completamente eh, utilizzato dalle aziende. L'idea, dal momento che sono rimaste fuori alcune aziende, parlo dell'audio puro, cioè. io mi ero quest'anno, avevo intenzione, come nei fatti poi è avvenuto, e ho prenotato anche... Eh, Certo, perché, sì, ho un due, certo, un perché ricordiamolo, in realtà qui ci sarebbero, per esempio, la sala che è in fondo è inagibile perché c'è stato un problema ed è venuto giù il soffitto durante questo periodo. Il Covid, sì, esatto. però ne abbiamo, quella è venuta giù ma ne abbiamo guadagnata un'altra, quindi si vita. è fatto pari e patta, sì. nel senso che il, il, proprio perché non era mai stata utilizzata. Però al di là di questo quello che voglio dire è che eh, a me è dispiaciuto molto che alcune aziende audio puro non, eh, non hanno potuto essere presenti perché eh, ho ritenuto che mettere alcune 4-5 aziende da sole nell'altro nell spazio eh, poteva essere anche un atteggiamento anche un po' frainteso. Eccetera. Questo perché non sarebbe stato così se eh, ci fossero state delle presenze video diciamo, più consistenti. Quindi quello che mh, è mancato e che, devo dire, riferisco a quello che il pubblico mi ha, mi ha detto, che sono rimasti dispiaciuti di non aver trovato, eh, parallelamente alla ottima offerta dell'audio puro, anche un'ottima offerta variegata di un cinema, audio video, display, eccetera infatti quindi anche questo qui. quindi in conclusione eh, da, già dalla settimana prossima eh, dal momento che io ho già confermato per il marzo del prossimo anno sia lo Tone 2 che lo Tone 3 wow. e l'ho già confermato ehm, e quindi lavorerò già dalla settimana prossima per eh, capire e per avere, diciamo, delle ad, ad, eh, adesioni anche formali, eh, anche a un anno di distanza, ma per fare un piano di lavoro più professionale e quindi stabilire, per esempio, se, se ci sono più sale per dire audio puro, potremmo trasferire nel 2 tutto l'audio puro e le differenze sono quattro sale tra, tra, tra il 2 e il 3 però se ci sono quattro sale in più nell'audio puro allora si può fare il 2 audio puro e il 3 dedicarlo appunto all'audio video ma per fare questo è fondamentale anche per rispettare gli impegni di tutti l'organizzazione anche che le aziende hanno in altre situazioni, in altri eventi eccetera è importante cominciare subito a parlarne già la settimana prossima e un anno prima. Questo è il... e, e nello stesso tempo, ehm, contemporaneamente, parlerò anche degli altri due grandi gala che, eh, che sono previsti per eh, quest'anno. Eh, Ricordiamo, c'è cioè quello di Padova che sarà l'ultima settimana già, di novembre. Ho già, ho già confermato l'albergo a Padova per l'ultima settimana diciamo, di novembre. E, e, e poi, voglio dire, sto eh, lavorando, sto, perché mi interessa molto, soprattutto quest'anno, per eh, dare un'immagine ancora più professionale, sia dell'audio puro che dell'audio video e dell'on cinema, a Milano, eh, all'NH 2 Torri, proprio dedicare una torre all'audio video e una torre, quindi nella solita struttura molto elegante, un, un, un albergo che viene usato eh, parallelamente a tutte le iniziative, a tutte le mostre eh, straordinarie che vengono organizzate diciamo, lì a Milano, alla, nella struttura che c'è via a Rò. Eh, mostre, e, però il solito, quindi il solito albergo, ma eh, distanziare eh, torre N e torre H l'audio video dall'audio puro, ecco, certo. questo, questo è il, il programma di massimo, ecco. Senti poi toglimi una curiosità, in parte ti ho registrato, l'hai detto, lui è con me, eh? Sì sì, <ride> pensavo fosse una spia del KCM. Senti, della... Senti qual è l'impianto che ti è piaciuto di più, che ti ha fatto più emozionare ma non posso rispondere eh, dai, eh. non posso rispondere in... cioè, allora no, facciamo, facciamo così la domanda facciamo te no, c'è qualche impianto che ti ha fatto emozionare no, cioè, no, no, no, non posso rispondere in questi in... nel senso perché potrei eh, professionalmente devo tenere eh, al di là della passione che ho e la conoscenza che ho eh, con i progettisti i distributori e tante però devo, ecco, quello che però è importante, che voglio sottolineare, è questo, che tutti, tutti i distributori, gli operatori si sono impegnati col poco tempo a disposizione per cercare di rendere eh, il loro sistema veramente al massimo delle potenzialità. Quindi ho trovato. Eh, anche rispetto ad altre, altre occasioni un'attenzione, eh, un rigore eh, di, in tutte le aziende eh, che, che sono state presenti e quindi eh, addetta anche delle persone a livello sonoro, eh, era eh, chiaramente nella, nella naturale diversità, eh, però eh, di impostazione, di progetto, eccetera. No, questo è un elemento importante, perché eh, le sale suonavano molto bene e, e gli impianti rendevano molto molto bene. Poi, eh, proprio voglio per dire... No, sì, te lo chiedo, tradizionalmente... Giulio Cesare, perché tu la produci la musica, quindi sei forse la persona più titolata per esprimere sì. il giudizio su un impianto, perché tu il disco l'hai prodotto sì, e quindi sai come a... deve suonare. Certo, allora, oltre a questo... Questo è chiaramente è scontato, però eh, c'è un'altra considerazione che forse è più, mm. è più importante. Io in 40 anni di attività discografica non ho mai avuto, tranne solo un'esperienza con la Philips olandese, quando ho collaborato con il Centro di Circa e ero testimonial del Super Radio CD, ma non ho mai avuto rapporti commerciali con l'azienda. aziende. Volutamente perché ho sempre voluto la libertà di esprimere i miei giudizi. Okay. Nel senso che io faccio le demo, le sale che ho scelto le ho scelte da un certo punto di vista anche al buio perché le ho programmate prima di ascoltare i loro impianti, ma conoscendo bene le aziende che sono presenti, so il, quantifico il loro percorso, quindi so la loro professionalità e, e devo dire che... Poi si vede dalla mia faccia, durante le demo ero contento sia quando ascoltavo il finire e sia quando ascoltavo il Super Radio CD. Devo dire che eh, i giradischi che ho utilizzato nelle varie sale rendevano i miei dischi, questi dell'ultima generazione, giapponesi e americani, da paura. Veramente, cioè, come diceva il mio nonno, con la pelle accapponata. Cioè, veramente, Devo dire che sono rimasto molto ben impressionato anche dalla lettura super superaudio, e perché questo va detto tra la lettura del, della, del digitale e dell'analogico, se il disco è inciso bene e l'analogico funziona, c'è una tacca in più a favore dell'analogico. Ecco, devo dire che ho sentito i miei superaudio andare come meglio che da me <ride> quindi chapeau per chi, per chi aveva ecco, quindi sono veramente ma anche il pubblico è rimasto sì, sì. Io. non so sì. se, se forse era anche l'effetto del chinotto neri che <ride> ho offerto a ogni demo che rendeva tutti più buoni e tutti sì, più sì. ascoltoni ecco questo non lo so però devo dire che alla fine il risultato è speciale perché eh, al di là del numero delle persone, perché ieri sabato abbiamo avuto eh, la somma del sabato più la domenica dell'ultima edizione del 2019 e questo è, è avvenuto anche a Padova questo, sì, e questo è, è significativo, sì. questo va, va, va detto con, con soddisfazione e con, con energia L'altra considerazione è, forse grazie anche alla comunicazione che ho fatto, anche un po' alternativa, eh, al di là, diciamo, no, dei, del nostro settore più specifico. Ho notato, ma non l'ho notato solo io, anche le aziende hanno notato faccio nuove. E questo è, è, è, è importante. importante perché voglio dire, cercare un po' di ricambio è fondamentale. E la terza, la terza cosa, comunque, siamo a Roma, spesso fanno le, le battute, no? Quelli del nord le fanno le battute sui romani che sono un po' maleducati, un po' ciantroni, eccetera. Io non lo so, sarà che sono anche un po' severo a volte in certi atteggiamenti perché non sopporto la maleducazione, però devo dire un pubblico molto educato, un pubblico attento, un pubblico rispettoso, un pubblico che ha ringraziato me ma ha ringraziato gli operatori. Questa è una cosa bellissima. Cioè, ringraziare per il regalo queste sono state le parole dell'ultima persona che ho salutato prima il regalo che ho fatto questo è molto bello quindi siamo pronti per lavorare perché questo mondo deve, deve andare avanti ma deve andare avanti con metodo, con criterio e con, eh, con qualità e soprattutto con classe perché io non voglio annoiarvi però per me, io non sono appassionato di gioielli, però ho sempre detto che, che l'alta fedeltà per me sono, sono come i gioielli e quindi i gioielli devono essere presentati in un ambiente consono con degli atteggiamenti dire, particolari. E gioielli, la gioielleria ti offre l'anello costosissimo ma ti offre anche il piccolo anello che, che i ragazzi no, possono ricevere perché hanno preso un verduro a scuola, ecco, per dire. però l'ambiente è un ambiente dire, particolare che accoglie sia il piccolo gioiello come il grande gioiello, ecco l'alta fedeltà io la vedo così. Grazie. Grazie, Grazie Giulio Cesare, allora a presto.